Oggi è il 20 novembre. 1945 inizia il processo di Norimberga. 1952 muore Benedetto Croce. 1990. Margaret Thatcher rinuncia alla leadership dei TORIS Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana Oggi è la giornata universale del bambino e dei diritti dell'infanzia